Ciao a tutti, sono Alessandro Gallo e volevo invitarvi a Politicamente Scorretto. Io ci sarò lunedì 18 alle ore 21, teatro Laura Betti di Casalecchio di Reno con lo spettacolo L'inganno, anteprima nazionale. Sarà una serata durante la quale parleremo di adolescenza e di criminalità. Lo faremo anche partendo dal mio ultimo romanzo, era tuo padre, edito da Lezzoli. Vi aspetto in resto gratuito.